Dun, dun, dun, dun, dun. Mi scordo sempre che possiamo... Ciao a tutti ragazzi, noi mm. siamo DiamondX e Marco007 siamo tornati su Paper Mario di Origami King Ricordatevi di iscrivervi prima di iniziare Ricordatevi di iscrivervi al canale prima di iniziare E eh no, rispondete dove... al sondaggio tu che devi... non è più disponibile Quindi andiamo avanti sistema... Ah è vero, non è Nella disponibile Nella scorsa parte <ride> abbiamo, perso uh, Bobby. abbiamo salvato Olivia e perso Olivia E abbiamo perso definitivamente Bobby Purtroppo, era un caro amico e là, non sa. sai, non viene molta gente a visitarci Qua sotto nella galleria del vento Comunque, tu non sei il primo visitatore di oggi Prima è passato un'ape gigante che piangeva di rotto Un'ape gigante Non è che era Olly Sempre un po' un'ape se lo un po' allora, comunque in questa parte vedremo di esplorare un po' il... La dolce il ape Il canyon Iper dolce ape Shhh. Beh, eh, avrebbe senso nel... Questa galleria nel, del vento nel... Non si può andare, devi andare da un'altra parte Non vedi che lì c'è un coso Oh, wow. Un Perfetto, un blocco. <ride> Così me li immagino quando muovono le braccia. Allora, lì vedi se c'è qualche segreto e poi entra in quel buco nella, nella grotta. No, oh, sono al punto di prima. Vabbè, comunque qui c'è un'altra cosa. Are you doing it, my swamp? Cosa c'entra ora? Perché stai facendo cose stupide che non dovresti fare. A loro tirano le monete, così Cos'è che vuoi? Ce l'hai fatto, ho trovato la, bro la grotta del breakdance Sto scherzando, è sufficiente il bagno Sembra che balli, ma in realtà sono i movimenti dettati da, da una certa urgenza Ok, e Chiudi la porta A me non sembra che stia ballando, sembra che stia scavando Però vabbè Pure a me Yay, masso gigante Wow, grazie per avermi ricordato la, la causa della morte di un mio amico Vuoi entrare in quella grotta lì che stava? Che grotta? Quel buco nella parete che c'era? Aspetta, devo vedere il segreto. Tira Slep Chi è quel giorno che mi ha tirato fuori? Qui c'è gente che lavora? LOL eh, eh, ci, ci sono Todd oh. qui, non credo. Non ha suonato la campanella, quindi no. No, non ci sono uh, ritagli, ma uh, Todd si. Sì. Non ci sono ritardi. <ride> Non faceva ridere Come te? Che vai? Dove vai? Devi no. entrare in quel buco nella parete Aspetta. prima Aspetta Non devi parlare non par Noi non parliamo alle persone Mario non ha emozioni in tutti i Paper Mario, ricordi? Tranne nello scorso episodio che vi ricordo Tranne, questo, questo mi sa che è l'unico Paper Mario in cui Mario ha effettivamente delle emozioni mm -hmm. Cioè tipo paura quando eh, ha gli occhi tutti bianchi Beh, non, è, no, non sì. è la prima volta che ci ha le emozioni. Sì, eh, lo è. Questo è il buco della, della terra. Sì. Lo, lo è. Vedi? È per andare avanti questo. Ma non voglio andare avanti. Io ero nascosto dentro questa roccia per farmi un pisolino di straforo. Ho dormito per tre... Cos'è? Filati. Come tre anni? Grazie per avermi svegliato. Tieni, te lo meriti proprio. Oh, wow, grazie, ne ho proprio bisogno. Ma hai detto, oh... oh. Ho appena spaccato la porta del bagno e uno mi ha dato la stessa cifra. <ride> per qualche motivo, cioè immagina se uno ti apre la porta del bagno e poi li, lo paghi. <ride> ti apre la porta del bagno nel frattempo che stai, uh, facendo, cose. Mentre stai facendo cose. Nel mentre? No, non, non nel mentre vedi. stai bisognando. No. Shhh, zitta, ok, madonna, non, mi, non comandarmi, io parlo come mi pare e mi piace. Ok. Oh. Aspetta, che fai? voglio vedere cioè, qui, vuoi, vedi. Cioè, che fai? Cioè, cioè. Vuoi essere denunciato? Maybe. No. Cioè, essere denunciato Basta, no. è poggers Basta, non lo fare. <ride> oh, grazie per averci ricordato un'altra causa <ride> della morte. Cassetta perché? di sicurezza con dentro un'altra cassetta. Con notato? dentro la di Bobby. Non è di Bobby, è di un'altra eh, Bobomba. Di Bobomba. Di Bob amico. Di Bobberson, Ok. Bobber, Bobert Bobert è un altro nome che Lo che, so Cosa dava ah, Bobby Vabbè Allora evita di cadere Hai visto già cosa c'è là sotto? Uh, sì, so l'hai visto. sotto scusa. Appunto perché ci vai <ride> Sento che tu ti fossi parte di qualcosa Sì sì Comunque mi sa che di dovevi parlare qua da Tantalpa oh, nella casa. Ehi, ok, sei la scarpe sporche non osare avvicinarti. Uh, tu sei tipo uno che mi dai 5. Per cortesia e qualità abbiamo eh. la più vasta scelta del tesoro di YouTube. Di questa buca. Bene. Allora, uh, cos'è? Questo non mi interessa. Orologio di bronzo, orologio okay, argento. Perché questo mi serve. Prendi l'orologio di... Ah sì sì, prendi, prendi. Prendi anche l'orologio di bronzo e argento, così hai più tempo per, per fare. Per quanto può essere difficile trovare dei tesori. Perché devo prendere gli altri? Perché tiriamo più tempo nella battaglia? Tu, tu, hai, tu hai detto letteralmente che se sono inutili perché sì, non abbiamo mai avuto no, problemi No, intanto tranne. no. Prima adesso li abbiamo questi problemi. Beh, allora prendo quello d'argento. No, prendi tutti e due. Mi, sa che, mi sa che si aggiungono. Non penso li darebbero tutti e due. Forse. Io direi di chiudere la finestra perché qua c'è troppo casino. Ok, dai. Io continuo a comprare roba E, e ora vedo il, La cosa migliore da fare Nell'equipaggiamento Perché mi hanno detto che All right. Si può fare soltanto mm, Chi ti ha detto? Il tizio Mi ha detto che si, si possono equipaggiare solo alcuni Quindi Stanno equipaggiati no, tutti ora Probabilmente ce ne no. sarà uno di oro Vedi allora, Ah no. non posso tenere Sia il, il cerca Che il cerca tesori uh. allora, questo. questo è un guaio Potremmo fare una run con il Cerca Todd, E poi un'altra run con il Cerca tesori. Ma il Cerca mi sembra piuttosto inutile Perché fino ad ora Credo che abbiamo già trovato tutti i, i tesori possibili mm, Non lo so, controlla Secondo eh, me ne hai mancati un bel po' E con tesori beh, Cioè in Tenelle Statuine, no, no, eh, sì. statuine. Sniff, sniff Sob Sniff Sob Si si dà accanto così Sob Sniff <ride> Bobby si è sacrificato per me e ora non c'è più Come ha potuto farmi questo? <ride> Io non so cosa fare sì. Ma che ti si può sapere Devi no, martellarla No, no, no, no, no, no, no Sei andato E non ho nemmeno la forza di muovermi Devi martellarla Ci ho provato ma si avvicina e eh, no. la... Guarda, guardalo <ride> <ride> Se n'è andato. È andato. Eh, sì. Vabbè, devi andare via. Ehi, hey, mi dai dei consigli? It's, it's, it's, it's... Niente. Niente. Vabbè, un attimo, qui c'è qualcosa. No. Bye. Bah. E ora... <ride> Niente. Dove sono tutti? jump qui non ho controllato. Si sì, è controllato. No, non ho distrutto questo. Beh, distrutto. Riappaiono. Maybe you're right. I am right. Inoltre, devi parlare una tanta talpa che ti avrebbe dato sicuramente dei soldi. Come tutte le altre. Perché per qualche motivo, ti regalano i soldi qua, senza fare nulla. Dove vai? Dove? Torno indietro, quindi non ho esplorato tutto. Ecco. Oh, right. È il nostro giorno fortunato. Fuori è esploso un masso gigante. Abbiamo mm. guardato su tutti i pezzi per vedere se lì in mezzo si può trovare qualcosa di luccicoso per Bowser. Bowser. <ride> non so perché il masso si è esploso, ma non importa. Se giochiamo bene le nostra carta avremo da scavare per mesi. Wow. Okay. Bobby ha fatto molto Ha, ha aiutato un Mady, casino Ha dato da un sacco di lavori Ha dato un sacco di lavori Per, per il paese Grande, grande M, M. Come Grande M? Grande M C'è ancora lo spirito di Bobby Dentro queste rocce Grande M Esamina Quindi può rimanere con Ascoltami. noi come fantasmi Olivia sta vivendo davvero male questa storia se non riuscirà ad arrivare fino in fondo, tutto quel che avrò fatto che ho fatto sarà stato in Vano. Ma tu sei grande M. Se c'è qualcuno che può aiutarla, quello sei tu. Prova a pensare a cosa potresti fare per ridarle il sorriso. It's it, it's it's it's it's it <ride> La risata è la miglior medicina, no? Per cui forse la soluzione è davvero trovare un modo per farla ridere, io lo so già cosa. Cioè, scusa. Vai da Olivia e te lo dico. Vedete, quindi adesso lo spirito di Bobby rimane là. Per, per sempre, sempre. A caso. E lui è là il portavoce del consiglio su come eh, su come farà diventare Olivia felice. Anche dopo che avrei finito il gioco, ma lui sarà là. <ride> lui sarà là a dirti, eh, rendi consiglia felice. Ma, ma consiglio, ormai è già felice. Olivia! Zitto. Premi, e... premi il menu. Prendi la maschera del guino. Ah già. <ride> cosa fai? non cerca di farmi ridere Mario <ride> anche se in effetti <ride> grazie Mario non avevo bisogno non posso cerco, certo stare a piangere per sempre addosso Bobby non lo vorrebbe di certo me l'ha appena detto Bob. <ride> <ride> Appunto. dobbiamo proseguire con il nostro cammino dobbiamo assolutamente fermare mio fratello Grazie ancora, e Mario. E anche il mio che potrebbe essere un pericolo per se stesso. Ma lui è un pericolo per se stesso. <ride> se è già ha perso una volta, sicuramente lo farà di nuovo. Ci abbiamo salvato già due volte. Grazie ancora, Mario, per tutto quello che hai fatto e per tutto quello che farai. Va bene, andiamo avanti, cerchiamo di trovare il nastro giallo. Però prima togliti fare dalla testa, se no non riuscirò a prenderti sul serio. Ok, ora rimettilo. Rimettilo. Ehm. Um. Ah, eh, non posso Helmst. Non posso rimetterlo quando voglio Helmst. Però dovevi mettere quella di Donkey Kong secondo me Ma forse non gli faceva ridere, non lo sappiamo Vabbè, potevamo provarlo Vabbè, andiamo avanti Andiamo avanti dove? Sulle rotaglie? Sì, sulle rotaglie Vedi adesso, prova a esaminare Non c'è più nulla Bene, ora mi sento proprio per proseguire Attraversiamo il tunnel e arriviamo al nastro Intanto quello che serve è un bel pianto liberatorio, non pensi? Eh? Oh mia se mi si è accapponata la carta sulla schiena, come se avvertissi la presenza di Bobby. Mm. Ah ma probabilmente me lo sto immaginando, vero? No no Oh, oh, oh. no! Ciao oh, Mario! Io sono Mario! Abbiamo <ride> i nostri ricordi e ci non va a stare. Bobby sei sempre nei nostri cuori. Esamina, esamina, bastano, esamina, esamina, esamina, esamina, Che succede Mario? Andiamo Lol. Where did Bobby go? Says Mario oh, oh Mario wants to find Bobby Play find Bobby with Mario No Ehi <ride> hey, ragazzi Riuscite a vedere Bobby? <ride> Sai dovrai esplorare No perché è esploso <ride> <ride> Facciamo il black humor vai Ma è arti grassi Mario non ignorare la sua morte Sup. è morto Sup Are you playing Bobby Basta Steam a good ham No è lì Todd non lo vedi? Madonna <ride> Uh, questo si è visto nel tratto Uh, questo. Eh sì, entra là subito. Appena è stato liberato subito. Ah sì, Ricazio devo tornare mia. al lavoro. <ride> Mi ero cacciato in un bel guaio, meno male che sei arrivato. E meno male che. E meno anche per te. Oggi la concessione Alla tua, dobbiamo delle offerte che ti lasciano a la bocca aperta. Scarpa mobile, Deluxe! Potenza. 150 Yoshi vapore, velocità max. Fungo scatto dorato. Ivor alle strade deserti eh, come fa un turista con la colazione a buffet. Perché hai saltato il primo dialogo? Sbagliato, e quando, e quando so azioni il turbo, agendo. beh, meglio lasciare le cinture per non farsi dis disarcionare. Come ringraziamento per avermi, fatto so per avermi soccorso, ti offro una prova gratuita, Su sulterra totalmente gratuita. gratuita. Accettano questo fischietto? Aderisci ai termini e alle condizioni contrattuali della concessionaria. SOD. Che non leggerai. Non leggeremo. <ride> Richiama auto. Uh. Ah, ecco, questo era nel trailer. Piuttosto quello che verrà è nel trailer. Ti basta fischiarci dentro e l'auto ti raggiungerà ovunque, ti porterà dove desideri. Pio non è, è una cosa. L'importante è che resti sulle. in zone desertiche, perché le ruote non sono molto adatte a altri tipi di terreno. Non serve leggere il contratto che hai tacitamente firmato con la concessionaria Todd. Prendi e vai! Ma io infatti non avevo l'intenzione di leggerlo all'MAO. Ma questi sono due distrotti. Um, ti calza pennello ah, ah, ah, ah. Immagino che a una come te non servono spiegazioni su come guidare dei veicoli del genere Ma permettimi di darti comunque qualche dritta Usa L per sterzare, com'è? Uh, e se vuoi che il vento ti scompi i baffi attiva il turbo premendo ZR Vabbè la barca praticamente Sì, col tubo potrai spaccare on cose e sverrinciare ogni soldato origami Perfetto, quindi non dobbiamo uh, combattere <ride> Fai solo attenzione a non graffiare la corazzeria, d'accordo? Cos'è? Cos non, uh, non, non devi non andare persino. a sbattere, è quello che ti ha detto semplicemente. Però ci puoi andare a sbattere tranquillamente. Il turbo! Mm. E -ha! E -ha! Un attimo, una anella non l'abbiamo mai incontrata. Ok, allora esci. Premi esci. Non è servito. <ride> tipo ti può male la scarpa pure in battaglia. <ride> oh, uh, c'è anche un, un, un, Goomba, un Goomba nella scarpa. Ti dai 20 secondi adesso in più ah uh, ok ho già capito si può wow fare. marco tu sì che sei un genio ok no non è vero oddio cosa sto cosa sto facendo cosa sta succedendo <ride> cosa stai facendo se sì, vabbè lascia stare mettilo, mettilo davanti e fai un martello ma no, non ho capito niente vabbè nella nella e cupa spinoso <sussurra> oddio fanno schifo allora a sto punto probabilmente ehm... se non le uccidi uh, vanno nel guscio, perché così succedeva nei sticker star, quindi suppongo funziona anche così. Ecco infatti, vedi. E poi niente, allora, so come li culpa. E allora il guscio. Guscio impilato. Ora. <coughs> Nub. Attenzione pestone. Ah, wow. Le cioè, questi, questi nemici fanno schifo. E questi nemici fanno schifo Oh no Marco voleva i nemici forti <ride> Sì volevi nemici forti Comunque accendi la luce che non si vede nulla Light Fai Oddio Ah perfetto è invincibile Devo usare il martello mm. Il martello è forte contro tutti i nemici Eh no i ninji sono immuni Ah già è vero You idiot You read You stupid Vedi è invincibile pure per quello No è proprio morto Mi sa che hai i piedi di un Goomba Ma è impossibile farlo con il salto Ok Ah è vero Wow è Uh riuscito. scarpe vistose di ferro uh, Più forti e stilose sì, delle sì. scarpe di ferro standard Fanno un sacco di danni. Ah, si sì, semplicemente sono il. Ah, wow, ora la sono lasciamo. Qui. <ride> la lasciamo Vai. qui in mezzo alla, alla distruggi. cosa distruggi. fino a quando non. distruggi. Uh, Come che Start. si fa? Uh, accelera. Turbo! Yeah. Vai. Non abbiamo rivelato nessuno strappo. No, vabbè. Ecco, quel Todd. Quello è un Todd. Ah, quello è un Todd. Yeah. Yeah. Super pala Todd. Super Todd. Ma, ma cosa in cosa mi mm. avevano piegato? Era un cucchiaio e una pala. Dimmelo, voglio una, una forchetta. Yeah, ok do. ora vai Salta a bordo e non devi più preoccuparti di niente Ora Abbiamo preso tutto Vai sicuro? Sti Tutti gli strappi Si sì. Vai Un attimo Vai fuori vai Fuori non ce ne sono strappi Bravo Io so tutto. Io sono Di oh. <ride> <ride> Riferimenti rifer a YouTube di Dragon Ball per qualche motivo uh quindi sarebbe questo il deserto, è così freddo e buio. Oddio, un'altra. Un cosa. Ho... Non dovrebbe esserci un caldo assurdo, il sole non dovrebbe spaccare le pietre? Beh, notte, che ti aspetti? O no. è no. Or is it? Lì là, per e, e siamo in Norvegia e siamo in quel periodo dell'anno. Perché in Norvegia non stanno in deserto. Sì, vabbè, hai capito. No, non ho capito. in Norvegia eh, per sei mesi c'è sempre buio in, eh per sei mesi cioè sempre se per questo gioco. in tutto il circolo del polo nord non lo so ma stavo dicendo shut up. oh my goodness wow è davvero un pasto un enorme di di sabbia si sì, deve trattarsi del deserto in fondo mm. tutto questo buio però dov'è il sole? <ride> cos'è quale un buco nero dov'è il sole che se ne sia andato via perché si è offeso di qualcosa? oddio è tornato il conte cenere eh? tu questo non va, va per niente per... bene ci, eh, credo non che ci sia così tanto buio ma non è soltanto buio, è come se in cielo ci fosse un vero e proprio buco nero che posto strano, un deserto con un buco al posto del sole nel cielo ma come è possibile? come fa qualcuno a salire su e aprire un buco nel cielo? Quello è l'unico strappo strambo del, del, di questo deserto infatti? oddio <ride> è vero <ride> beh perlomeno non ci scotteremo sotto il sole cocente, la nostra situazione sarà più facile No, non badare. Molto facile, è enorme il suo Cerchiamo di non badare a quel buco nel cielo E pensiamo invece a seguire il nastro Sì, chi se ne frega Se, fio, se saper fio. distruggere il mondo Ma dici dice, un buco nero Ma ah, lì c'è un Todd. Uccidilo dun dun dun dun dun Un buco nero potrebbe distruggere il mondo Vuoi uccidere il Todd? Se è piccolo non distrugge un bel niente Oh grazie, è benvenuto a un deserto Carta vetro maggiore Dove fa così caldo che, ci, che ci, ti si scarta vetro alla carta a parte adesso no, uh, a quanto pare. E eh dai, deserto, non farmi fare brutta figura. Brucia, scotta, scarta vetra. No, Todd, vatti uh, a tutti. Visite certo di ricerca via le panze a sacco per testare un nuovo gadget. Nella prossima La parte. La tuta no, plastificatrice uh, uh, uh, uh. Ah, yes. Super Nella prossima parte. <ride> <ride> è, come, è come quando vedi le buche nella strada ma le vedi troppo tardi Quindi poi uno sterzo così va a sbattere contro qualche persona No l'ho distrutto uh -huh. no, Non l'ho distrutto immortale L'hai già combattuto tanto Non l'ho già combattuto No mi yeah. sa che morto definitivamente yeah. No respawn affidati Se no sarebbe scomparso No, ok vai a sbattere contro il muro, secondo me lo puoi distruggere. C'è una porta lì che puoi rompere, vedi. No, l'ho già combattuto, però. Non l'ho già combattuto. Maltellalo almeno, non ti far colpire così e basta. Per non dovevo scendere dalla macchina. Aiutti più ready? Oddio. <ride> allora, com'è che si fa <ride> qua? Marco, le soluzioni non sono sempre così straightforward forward, come pensi. Ho capito. Ci devi pensare un po' di più. Fatto. Cioè, vedi? Alla fine era così, proprio la soluzione era facile. Eh, questi li devo per forza one shottare perché non ho altre scarpe e li dovevo equipaggiare, quindi lo faccio dopo... Mentre... Oh, no, poi... usa il martello normale, sì, sì. Tanto eh. moriranno lo stesso perché sono scarsi. <ride> oh, probabile Ia, ah, yeah, superintendent. E yeah, one-shot perfetto oddio davvero no, ah, è non, solo non la davvero, testa okay. sicuramente hanno attacchi diversi con la testa e senza testa testatina la mocca testatina 20 danni ti hanno fatto bene ora martello e basta che, che altro dovrei fare cioè Emma Solonghe Mario Ia! bam morti yeah. yeah mentre poi ho visto pure un altro nemico che era un buff Uh, uh eccolo e lì c'è un coso di luce quindi probabilmente c'è un... ah wow la... qui non ci Fais possiamo bunk. andare con la... vedo che hai notato anche tu questo strano punto luminoso ma non penso che prenderlo a martellata serva a qualcosa possiamo scavare magari una roba di manforte Manoforte oh mio dio che cosa fa oh. perché si è diventato rosso gli occhi perché lo stavamo guardando ah soccomparsi allora comparsi. questi sono tipo in 3D sono tutti in 3D nemici. Perfetto, ora devi farlo senza oh, verde. Ok, sì. Allora come che stavano così? Wow. wow. Nuove meccaniche, signori. E diciamo, gli occhi... Ah no, non sono gli occhi rossi, sono tipo imbarazzati. Eh sì, stanno okay, russendo Ti prego, Senpai Mario, non mi guarda. Guarda perché l'ultimo è morto. Mario Senpai. Ah già, que l'ultimo è, è quello lì che ho, che ho colpito all'inizio. Mario Senpai, non guardarmi. <ride> oh, è <ride> oh, cambiato un casino. Oh no. Senpai Mario. No, notice me senpai. Mario San, don't notice me. <ride> cioè, si, sì, notice me però allo stesso tempo non. No, non mi guardare però. <ride> però notice me. Poi lì sta un gattino e dovrebbe essere un Todd. Ah no, non è un gattino. <ride> Ma, sì, lo scorpion gatto, mi dimenticavo che esistesse. Grazie mille, stai tranquillo, non pungo. Se non, quand se se non quando faccio il sarcastico, perlomeno. Ah, ah, ah, che battute. Fire, flower. Lancia palle di fuoco con sì, i sì. nemici messi in fila. Ecco, vedi, devi usare queste, non i salti. I salti. Ma chi se ne fa dei salti? Cioè vai in fili di fuoco. Lo sai che non ho mai usato un oggetto in Hai so. <ride> <È> usato solo <ride> salti e martelli. Ecco, vedi. Scarpe, scarpe. Uh, uh. Scarpe vistose, di nuovo. Più forti le scarpe lucenti, ma inutili con i nemici acquileati. Stiamo andando avanti così. A proposito, però... oddio. Cosa? Guarda la, la mappa. Che <ride> deserto enorme. Ok, sì però ci sono delle torri enormi. Quindi, allora metto le, le cose più forti o le cose. Metti le oh, scarpe le... lucenti, che vedi che non ne hai. Scarpe lucenti. Così, le, queste sono le cose più forti che ho. Perché le devi sprecare così? Ah lo allora faccio. Tienitele per quando ci sarà una boss battle. Scarpe lucenti. Eh, eh, eh, scarpe lucenti e scarpe lucenti di ferro. Mentre.. Eh, no, qui, quale quale vistoso? Tienitele allora, per le boss battle. Invece mi metto. Eh, tolgo questo. Ecco. Mm -hmm. Così. Va bene. Eh, e poi dovrei. Secondo me dovrei andare a recuperare il il lanciartello. Da un'altra parte. Da dove? Il, um, e comunque non... usa come fai a usare gli oggetti se non li equipaggi? In battaglia tipo i fiori di fuoco non, non, non li equipaggio, cioè non li, li, li vado ad usare Con R posso andare a selezionare Oddio Muori Taglio, Taglio forse. Sì. Bene abbiamo ucciso il B Basta <ride> Basta con cos'altro eh, abbiamo Andiamo entra qua dentro Che si può entrare sicuramente sì. Uh, ya, yeah. uh Yahoo! Oddio, quanti soldi! Yes! Uh, is... quello dovrebbe... Iceflower! flower, move spawn, non <ride> ci pensi? Un oh. nuovo nemici? In realtà no. Sì. Li abbiamo già visti, sti Goomba qua, obesi. Non Goomba. è vero. Come si chiamano? I... I Goombossi. I Goombartosso. <ride> no, aspetta, come si chiamano veramente? Goombossi. Goombossi. Goombosso. Ah, uh, i bulli abbiamo già visti quindi non ce ne sono. Ah, sì, l'abbiamo già visto, il, il gum boss. Il gum l'abbiamo visto solo come amico. Quello, quello della festa, ecco, è fuori uso. Ma magari. era di carta. Eh, era di carta, non di origami. Non di cartone piegato. Le <ride> nelle sono andate, mentre questi... Il guscio di Bronzo attacca a torre. Ora... Eh... 10 danni. Perché ho letto il guscio di Bronzo? Non ha senso. <ride> Sei scemo. Comunque ci sarà un guscio di argento e un guscio d'oro sicuramente Sì. E poi probabilmente un, un trova strappi Per lo strappo sai que è, è un sostituto per il trova Todd e trova altre roba Anzi no forse un trova blocchi mm. Ma perché il trova tesori si può comprare mentre il trova Todd ce l'ha dato il professore là? No so, ma che cosa... è strambo, ic. Oh. Ah, una cosa. Intanto lì c'è un Todd. Uh, cosa che devo dire? Non mi ricordo. Fammi ricordare, aspetta. Ti ringrazio, stavo cominciando a pensare che avrei preferito restare impiegato. Allora, questo che cos'è? Un uh, laboratorio, sì. Laboratorio. No, ah, no, è un caffè. Sì. Andiamo. Anche se è praticamente inutile. Yeah. No, non è utile. Inutile. Oh mio dio, enorme. Um, è enorme. Quanto è ciccione. Insomma, bro. Ah, no, è il Goomba che... Mi... Come sempre, off offro io. Che vuoi? Oddio. <ride> Mega caffè gustoso. Prendilo, voglio vedere che cosa fa? Va bene. Tanto Ma 100 mi, monete, mi, non mi so niente. Prende la vita e poi mi, mi fa parlare con il Goomba. Ehi, Barista. Fammi un altro caffè. Anzi ho visto una foto di questo, di questo bar. <ride> basterà Eh si sì, sono tanti questi Ah è vero sì è una famiglia intera da sfamare sti qua Quei due quei due là non, non bevono E nemmeno quello la sedia Ehi non scolatevelo tutto belli Lasciatene un po' per me Non basterà Te lo dico io LOL È una gran bella famiglia Uccidili uccidili Uccidili, prendi mori, tanti mori, soldi, tanti morite soldi. Ah. Che vuoi? No no no no che vuoi Che vuoi? Tu, tu, tu, tu, tu, me non... Beh, Beh ciao Ciao Ma non vuoi niente, ciao vatti no che chiamo chiamo gang Io ancora non mi ricordo cosa che devo dire Noti Non devi notizarli Madonna mia Ok abbiamo ucciso il buu che vuole essere notizzato da Mario. Notizmi sempi Ok allora abbiamo deciso di finire la parte. Eh vabbè, ritorna là. Finché non troviamo un blocco salato non possiamo Punto. finire un bel niente. Uh, io direi di usare il fischietto. Anche se veramente la macchina stava lì. Beep, beep. Ah vedi, si è parcheggiata pure davanti all'uscita. Oh, ci. Devi... Ah, ok. Ma no. Ho sbagliato. Ia io. Ma E quello coso lì di luce come facciamo? Cos'è il coso lì di luce? Ah, e dice che non il possiamo Il Foro luminoso. Uh, uh, lì vedo un blocco salvataggio. Ok, si sì, andiamo. rascia le vedi, ce ne sono altri. Boh, lo scopriremo alla prossima parte di New Super Sas Mario New Super Mario 64 DS XL uh, e lo so Todd. Wow a Toad Grazie ehi hey, siete già stati su quell'altare laggiù allora è così importante si sì, mm, eh, ci, sal ci salveremo soltanto eh, no. non, vedremo, non vedremo un bel niente Oh no mm, Che cos'è questa? Una sorta di piattaforma? E quella un'immagine del sole? Ah secondo me questo qui è per i fori luminosi Qualcosa per? del genere Per quei cosi di luce, madonna mia uh, Va quindi ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti Nella prossima parte di Paper Mario Senta, ho già detto. Paper Mario di Origami King eh, Boh, continueremo a esplorare questo deserto E magari vedremo anche a che serve quell'altare lì mm. Direi, Alla vabbè, prossima bene.